Ehi hey boys, oggi nuovo video ma in primis volevo augurarvi buon 2022 a tutti ragazzi, buone feste e benvenuti nell'anno nuovo Il 2021 personalmente è stato molto difficile ma sono certo che il 2022, grazie a tutto il nostro impegno appunto il 2021, andrà molto meglio Tra l'altro ho tante novità in serbo per voi ragazzi in questo nuovo anno Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno La sfida di oggi l'avete letta dal titolo, se trovo Spider-Man il video finisce Siamo tutti in hype ancora con Spider-Man Grazie al nuovo film quindi direi Che sia il caso di cercare questa skin Andiamo Solo una cosa prima di iniziare ragazzi vi ricordo di inserire all'interno dell'item shop il codice creatore fortu così come vedete A schermo accettate e da ora ogni acquisto Che farete mi farei ricevere una piccola percentuale E soprattutto diventerete anche più fighi Parola di fortu the gamer Insomma quale luogo migliore per evitare Spider-Man Se non proprio il daily bugle Forse non è stata una grande idea Però non ci interessa questa cosa cerchiamo velocemente Di prendere oddio sento una mega chest. Aspettate aspettate aspettate non ho idea di dove si Siano le ceste delle bugle. Quindi mi accontenterò di sfondare in maniera completamente casuale. Va bene. Eh, ecco. Grazie. Allora, vediamo un attimo. Sfondati. Uh, buono, buono, buono. Almeno ci possiamo shieldare al massimo. Queste cose io le deverei. Strano che al delle bugle però non ci sia nessuno. Cioè, è una zona molto gettonata. Pieno di ragnatele, no? Ah oh, no, qualcuno c'è. Sì, se c'è qualcuno. Permesso? Oh, mi è andata male? Eh, vabbè, però, non fa nulla. Non fa nulla, dai. Eh, va meglio la prossima A parte che a me servirebbe un assalto però eh Cioè mi dovrei lavare un po' di cose per prendermene almeno uno Che a distanza praticamente non posso feitare Mega change tattico e ci prendiamo l'assalto Credo convenga Un'altra pozza grande peccato Bella per Grazie che è Natale Grazie mille che è Natale Bella per te brother questa stagione di Fortnite, ragazzi, a tema Natale l'ho giocata veramente pochissimo ed è un gran peccato perché io ho sempre amato Fortnite a Natale. Sono tre anni che io per tradizione nerdo sempre, però quest'anno ho avuto troppi impegni e non sono riuscito. Però almeno mi godrò un paio di sfide con voi, che dire. flashami tutto, mamma mia com'è bello il movement. Sento robe e sento spari, quindi mi sa che conviene un attimo, esatto, darsi una mossa... Che bel movement che mi dà Attenzione se stanno a spara di fronte. No ma dovrebbero stare tipo qua È un bot? No, ehm, no, no, no sì, credo fosse un bot Solo che io ora ho i, i lupi appresso No, no Questa cosa non doveva andare così Arrivederci ragazzuoli, questi mi inseguono se mi fermo qua Quindi direi di andare un po' avanti E gg per loro insomma Oh, attenzione, un paio di cest. Cioè raga, ma hanno inseguito davvero Ma questi sono pazzi così Oh <ride> oh mio dio, credo mi abbiano inseguito per 200 metri Sono tizio là Solo che non credo di riuscire a prenderlo Posso provare, raga, ma Mi è andata malissimo Non so se è sicura Mamma mia, come mi è andata bene Subito, chiudi Via ragazzi, via. Assolutamente via, mi stanno inseguendo con le ragnatele anche loro. Non credo convenga fermarsi, cercherò le cure da qualche altra parte. C'è un tizio, non ci posso credere. Che sfortuna! Quando faccio game così al Lucky è veramente uno strazio! Scappa, giro! Per non fai... Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Vai! Ok, sono salvo credo, per il momento. Se continuo a swingare ad andarmene, dovrei essere salvo. Questo che cos'è? Un falò al volo? Me lo farei subito? È un pacco regalo, vai! Spaccami tutto Ok Ora va molto meglio Che stanno fightando. Cavolo Non pensavo ci fosse una finestra qui E un tizio là Continua a non essere Spider-Man Ed è un bot tipo Eh credo di sì Eh vabbè Cosa è stato? Cioè, cosa è successo? Non l'ho ben capito. Mi hai sfracellato, GG. A questo punto la cosa difficile non diventa evitare di trovare Spider-Man, ma diventa vincere una partita. Insomma, diciamo che ci stiamo allenando un po' per il meme perché la zona piena di gente. E... Pistola, arma più forte del gioco. Mia, godo. Ti seguo. Ti traiardo tutto. Ti traiardo tutto. Ho sbagliato, non era sceso qui. Me ne farò una ragione. Roba utile? No, niente, non sia mai. Non sia mai. Ok. Mi Vitraglietta. Fucile a pompa. Blocca. Fammi cambiare un'arma decente, grazie. Mettiamo un po' di ordine in questo inventario, che così mi dà troppo fastidio. Andiamo. Ok, un'altra terra. A posto, facciamo cambio con questo e andiamo. Per ora nessuno Spider-Man... Buona notizia, ci stiamo anche tenendo qualche fight decente per il momento so sono, sono rimborsato, non soddisfatto, sono rimborsato Certe volte io risento le mie battute in editing e faccio mamma mia ma, ma ho veramente detto una cosa del genere? Ah, mi hanno pure messo una taglia presso. Ottimo. Ah, devo, devo essere sincero: la situazione sta migliorando. Oh, uh, pozza grande lì. Subito mia. Deve diventare mia immediatamente. Pure se c'è sgamano. Che ce frega. Tanto. Tanto sono troppo forte. 21-21 White. Mm, peccato. E se facessi una cosa un po' sasso, tipo così, suonerebbe? Boh. Vediamo se mi fa la kill. E eh, vabbè. Ma sì. Ma per il meme. 92 metri di granata. C'è proprio così, capito? come? Vedo troppe cose muoversi, non capisco se è gente oppure no Ma sinceramente non credo lì ci sia un tizio perché me ne sarei già accorto Quindi, boh, andiamo Tizio, invece sì, invece sì, invece sì, invece sì Dai, dai, dai Ah, che cavolo No! Ah, sì, ma guardate io poi dove cado, io non ci posso credere Ok, pochi materiali, eh, non scherziamo troppo questo tipo un po' di tracking mi è andata bene Va bene okay. Sto giocando un po' troppo con il fuoco per i miei gusti Dovrei evitare i fight Perché già con 4 kill, 33 rimasti La vittoria Se me sto fermo e cionco per i fatti miei Me la porto a casa C'è qualcuno sopra? Puoi darmi qualcosa? Tu tizio? Bende Va bene Potevi evitare comunque Cominciamoci a dirigere al centro della safe E restiamo là, dai Attenzione, Spider-Man Cioè, meglio, qualcuno che sta utilizzando le ragnatele di Spider-Man Ignoriamolo, dai Tanto se lo feitiamo lui se ne va via La mia taglia non mi ha raggiunto Quindi va bene Ok, sopravvissuto alla taglia, intanto Te che spara in quella direzione Anche se credo che sia lontana Probabilmente in città Vedo qualcuno che sta swingando lì no fight a 100 Proviamo a raggiungerli Attenzione Tengo un altro pure alle spalle Con le ragnatele Mamma mia Là si sta facendo un epicentro Secondo me ingestibile Oddio Attenzione raga Uh Cavolo Ma sto dezzo Neanche lo riesco a vedere Ma stai calmo Vabbè però è scarso Secondo me Oh oh oh non capisco se è forte o è scarso Su so solo che mi sta facendo sparare dal suo compagno Ma... oddio no